di quelle che noi chiamiamo impropriamente i dieci comandamenti e che biblicamente sono definite le dieci parole, quelle che secondo il racconto deuteronomista Mosè ricevette da Shembaruchou scritte dalla sua mano e lui dice, stetti in mezzo tra voi e il tetagramma per riferirvi e darvi tutto ciò che lui mi aveva consegnato. Se vi piacerà questo video vi prego di mettere un, un like iscrivervi che per noi è fondamentale e attivare la campanella quella che vibra grigia sulla vostra destra e, e ringraziarvi per la sequela comincia il racconto siamo in Deuteronomio 5 versetto 6 con un enfatico io Anochi Hashem Elohecha. e questo Anochi che non è Ani indica proprio l'enfaticità di questo Comando, perché inizia proprio così, con la presentazione. Ricordiamo sempre che i primi tre comandi, i primi tre parole, sono rivolti al rapporto tra Hashem Baruch e Amisrael e dal quarto all'ultimo comandamento sono invece eh, stati dati per regolare la vita tra i figli di Israele e ovviamente con, con gli altri uomini. Ricordiamo che lo stesso schema sarà usato da Cristo quando insegnerà il sommario, quel meraviglioso sommario che è la preghiera dei dieci comandamenti, della preghiera del Padre Nostro, pardon, e avrà lo stesso schema, identico, quindi alla stessa cosa saranno, nelle, lo, lo ritroveremo sempre lo stesso schema, nel, nella preghiera, nella grande preghiera, la Tefilah, no? le Shmonesre, quindi le prime berakot sono rivolte a Dio, e, e dopo comincia la seconda parte, quelle che sono le berakot per la Parnassà, i rapporti, cioè per il sostentamento i rapporti tra i figli di Israele quindi già questo schema sarà usato per le tefilot e addirittura anche dai giudeo-cristiani dalle parole stesso di Cristo per regolare anche la preghiera ecco. abbiamo detto io sono il tetragramma del tuo Dio che vi ho fatto uscire dalla terra di Mitzraim dalla casa del servaggio della schiavitù della del servizio comunque, è un comando, è un comando perché eh, la presentazione di tutta l'opera salvifica, di tutta l'economia salvifica di Dio che ha liberato queste, queste tribù per farne un popolo nel momento che dà, cioè ma tanto là, ricordatevi che questa cosa è avvenuta il giorno, che per noi è Pentecoste, il giorno di, di sciaboto, cioè il giorno delle alleanze, dei patti, De, dei sette appuntamenti che fino al momento, al settimo momento, quello di Arsinà, del Monte Sinai, avevano costellato un po' tutta la storia che, che, che intercorsa tra, tra Dio e Adamo, poi tra Dio e Abramo, tra Dio e Giacobbe, tra Dio e Isacco, tra Dio e Israele, ovviamente, fino appunto qua, quindi ogni tappa, ogni alleanza, ogni shavua, ogni patto, veniva sancito. Qui abbiamo il vertice supremo secondo la rivelazione biblica che è appunto eh, questa presentazione che di fatto è un comando perché rimanda alle alleanze precedenti, anche quella con Noè, quella del, del, dell'arca. Ecco, capite? Quindi c'è tutta questa quest economia salvifica già precedente a questi, a questi versetti. E poi eh, il comando vero e proprio, lo Iè le kha e lo al panav non ci siano altre divinità davanti ai tuoi volti ecco e poi lotasse le kha pesel non ti fare scultura kot muna e, e ogni immagine asherba shamaim nimial asherba haretz mitachat um, Beh, Sherba Matachat Non ti fare immagine, appunto, cioè sculture immagine di ciò che è nei cieli, o sopra nella terra, o Sherba che è nelle acque, o sottoterra. Quindi c'è un riferimento diretto a tutto ciò che era immaginifico, non solo dei 400 anni di schiavitù di queste divinità celesti o. Eh, che governavano gli inferi quindi tutto ciò che afferiva al mondo sotterraneo ma c'era riferimento alla divinità ovviamente sumero accadiche e perché no anche a quelle eh, sia sire che babilonesi oppure babilonesi che nel futuro saranno così d'intralcio ai figli di Israele e poi dice eh, cioè non ti, ti butterai in faccia a terra non ti prostrerai a loro ve lo eh, non farai alem, lo stesso verbo del servizio diciamo servizio religioso pagano che si faceva in Egitto al kana. perché io sono il tetagramma, il tuo Dio Dio Cana, Dio geloso Dio che ti ha, ti ha acquistato quindi è geloso di questo acquisto ecco Pokedavon, che è eh, interessante, interessante che è il visitante, è lo, stesso, è lo stesso verbo che poi al sostantivo eh, per noi cristiani ricorda i, gli ispettori, i visitatori, i vescovi, no? C'è lo stesso verbo, visitante avon la colpa, avot dei padri, al banaim eh, sui figli, fino a quando? Vial shelishim, vial revim eh, lesionai. Fino, terzi e, e sulla terza e la quarta si intende generazione non c'è scritto comunque la terza e la quarta di quelli che odiano me e, e, e l'odiare non è soltanto un sentimento avversativo ma è anche il non interessarsi di l'odio nella Bibbia ha questa questa valenza così così definita così definita ecco ve asseh le alpaim e faccio chesed e faccio quindi misericordia, potremmo dire, su eh, migliaia di lo eh, avai, eh, di quelli che chiamano me, l'ishmre e di quelli che osservano, eh, mi svotai, i miei mi svotto cioè i miei comandi, ma sono comandi particolari, mi svot, eh? sono comandi... Eh, molto precisi, non sono hochim, non sono mispatim, misvoti, misvote quando anche nel, nell'eloquio, diciamo, eh, ordinario, giornaliero, tra ebrei si diceva, ma ho fatto questa mitzvah, come se, una cosa gradita, ecco, diciamo, quei comandi graditi particolarmente graditi, ad Eshem Baruch E poi, et shem, et Shem Adonai, Elohecha, non prenderai, e il nome del tetagramma il tuo dio lascia ve eh, in vano o falso qui ci sono varie interpretazioni chi lo inechacashem et asher yaza et shummo. le leshave eh, perché non riterrà il tetagramma innocente chi prende il suo nome leshave Cosa significa invano? Eh, potrebbe potrebbe voler dire due cose: non è il nominare il nome, che già quello è grave, fuori dal contesto, ma è il verbo indica o una falsità, o state attenti, perché dietro sottende il comando del non tentare. Cioè, non metterti in una condizione di usare il nome di Dio, difenderti dietro il nome di Dio, di mettendoti in una condizione per la quale Dio sarebbe obbligato a intervenire. Quindi c'è un'ampia semantica di questo leschavè. Sul vocabolario troverete invano, falso, vacuo, vano inteso di vanità. Vi ricordate che Quelle che dice Avella haverim... Eh, Marco Elet mele, che di Yushalayim, ma con quello è abele, abele, noi diciamo vanità, in realtà sarebbe vapore, vapore dei vapori tutto è vapore, così dice il Re di Gerusalemme, e... vapore dei vapori tutto è vapore, noi diciamo vanità, in realtà vanità è l'Ashtavè, è questo, quindi sarebbe come prenderti tu il suo nome, quindi usarlo per. Quindi, capite, c'è un'ampia semantica di valore questo comando. Cioè il non pronunciare la parola, di Hashem, fuori contesto, ovviamente, tant'è che non si dice mai il nome Yode avere, ma si dice Hashem, oppure Adonai, no? queste circolocuzioni verbali, quelle, queste, queste, queste, queste frasi, queste, queste... a volte perifrasi intere per dire il nome, oppure si dice solo il nome per non indicare il tetagramma, ma è anche un farsi scudo di, quindi... Eh, non usarlo in contesti profani, eh, ma, ma c'è anche il discorso non renderlo vacuo, vano, specialmente come testimonianza nei confronti degli altri, cioè ma comportati in modo che il suo nome non sia reso vano. Ecco, quindi capite che c'è un'ampia se un semantica. C'è un'ampia semantica e poi c'è la spiegazione dice osserva il giorno del riposo per santificarlo come, come ti comando, comandò a te il tetagrammi il tuo Dio questo Shmor è diverso da Zahor che troviamo in Esodo 20 in Esodo 20 è ricordati eh, di fare lo Shabbat perché eh, la motivazione, eh, adesso lo vediamo in Esodo 20 era perché, sei, perché Dio ha la ha lavorato, ha compiuto la sua opera in sei giorni, il settimo giorno si, si, si riposò. Qua, eh, alla generazione che nasce, per questa è la ripetizione della, della, dei dieci delle dieci parole ai figli di Israele nati liberi nel deserto, quelli invece erano i genitori che erano usciti dall'Egitto 40 anni prima, 39 anni prima, eh, loro si dovevano ricordare della, della creazione. Questi invece, che sono già nati liberi, la motivazione che vedremo è perché dice osserva, quindi c'è shamor, lo shabbat perché fosti stato schiavo in Egitto. Questa gente non è stata schiava, gli si ricorda una cosa dei genitori perché sennò sarebbe stata scemata. Infatti dice, dice, dice, Ogni tua melachot, cioè fai per sei giorni tutti i tuoi melachot, questi melachot, l'ultima parola del versetto 13, indica i lavori che servivano per erigere: sono 39, sono proprio precisi, contati. Per erigere la tenda del convegno, la tenda della testimonianza. A Yom HaShivish ma il giorno settimo è riposo per il tetagramma Elohecha non farai nessun lavoro, Atta, attenti ad Ubitecha, quindi non, lo fa, non farai questo lavoro, questi melachot, tu, tuo figlio e tua figlia, attenti adesso perché qui c'entriamo, in parte che noi qui bisogna fermarsi un attimo, dice, ve'av decha, è il tuo servo, va martecha è la tua serva, poi c'è il tuo shor, quindi le shoreha, poi c'è il chamor, cioè il bue e lasino, ve Vechamorecha. Poi dice colbeme, kolbeme, le kolbeme, kol tutti gli animali domestici. O beme techa. Attenti che adesso parla di noi. Ve gerecha, e il tuo ger, cioè il tuo forestiero, mh, che sta con te. Asher, bisharecha, che è dentro le tue porte, e poi dice, le man yanuha, perché si possa riposare, avdech il tuo servo, e poi la tua serva, kamoha, come te. Guardate che due cose importantissime, la prima, partiamo dall'ultima, il verbo riposare non è qui Shabbat, è yanuha, è lo stesso verbo che ricorre quando lo Spirito Santo riposa su Nel Bad, Vi ricordate quando lo Spirito Santo scende sugli anziani dei figli di Israele? Mosè diciamo non è al corrente, Giosuè immediatamente corre dove lui dice, eh, ma anche su quei due là è sceso lo Spirito che non era in mezzo a noi. Lui dice, ma sei tu forse geloso? Quindi quando lo Spirito Santo riposa su una persona, si usa questo termine sabbatico, quindi che rimanda allo Shabbat dell'ottavo giorno, meraviglioso, Yanoukha, eh, eh, è bellissimo, perché è lo stesso verbo che poi in greco si userà nel Nuovo Testamento quando si parla che lo Spirito Sen, eh, Santo scende e fa Shabbat, fa dimora, riposa sulle persone. Non sto parlando del riposo dello Spirito, per l'amore di Dio, sto parlando del verbo del verbo riposarsi tutto Tosera Tosera e poi dice Rezacharta versetto 15 e ricordati che Eved chi? chi? perché? Eved Aita fosti Beres Misraim nella terra di Misraim e poi dice Vajotzelechadona Elohech e che ti fece uscire il tetagramma il tuo Dio Misham da là con mano forte e poi dice Bizroach nituya, con braccio teso, al che per questo si vecha, comanda, comanda a te, Adonai, e lo la zotkola iom a Shabbat, di fare il giorno dello Shabbat. Ecco, perché dico che interessa a noi? Perché quel veger, il ger che siamo noi, che asher vi isherech alle tue porte, Vuol dire dentro le tue porte, perché c'è il B che indica in, in le tue porte, sarebbe letteralmente. Quando i, i Gerim o i Goim, cioè gli, gli avventizi forestieri o i pagani, i popoli, entrano nella dimora di Israele, o addirittura nella terra di Israele, e spiritualmente nella grande alleanza del Dio della Bibbia, si è ospiti. E automaticamente si è soggetti ai comandi di Dio. Perché poi questa cosa la troveremo in tutto l'Antico Testamento. Questi comandi dovranno essere fatti per te e i gerim che abitano presso di te. Pausa della prima parte, perché adesso nella seconda parte approfondiamo questo, questa, questa, questa verità che poi è un filo russo di tutto l'Antico Testamento. Eh, alla prossima seconda parte.